Io ho sempre lavorato per questa azienda, ero figlio di un contadino di loro, e ci sono nato e, e ci muoio. <ride> e... L'ho vista tutte. Quando ho cominciato in campagna, avrò tutto a mano, tutto a mano, perfino la mietitura, con, con le falci. Dopo ho cambiato tutto, sembrava che fosse stato, è stata la rovina, per la campagna. Adesso, dopo, ho cominciato a dare di serbi, i insetticida, in tutte queste cose qui perché a mano una volta l'erba, in mezzo al grano si andava a togliere l'erba con la mano le erbacce la zappa queste erano le presse le presse manovrata a mano. La temperatura è... non cambia qui sotto, Il si sta bene. Più fresco d'estate, l'inverno si sta benissimo. E com'era l'odore qua dentro? Qui dentro c'era il gas del vino. <ride> Lo sentivi sempre addosso. Anche andavi a casa i panni quelli che non c'erano stati, sentiva l'odore del vino. Qui nel tempo della cantina ci lavoravano 7-8 persone. Quando non c'erano le pompe, non li vedo più. Chiamavano le peponsette, con cose fatto di legno, un secchio, per carreggiare il mosto, per buttarlo dentro la mano. Qua c'era il deposito, quando il vino imbottigliato ho aperto una volta una bottiglia da, da, da, dai 40 anni sì per sentirlo come era che c'era ancora qualche bottiglia e com'era E il marciallato era, era buono però non è, è perso il colore perché rimane tutto attaccato sulla bottiglia, però era buono. Questa è una bottiglia piena, ancora. Queste sono tutte bene, ma questi già non so quanto. 60, 70, 80 anni, boh. 120 lire? Eh sì, 120 lire. A litro, eh. Qui c'era una, una, una cella per fare una, calda, una caldaia grande per, per, per cose il mostro. Wow. Ah, questa? Non c'è Si vede, sì. mm -hmm. Se faceva fuoco, il fuoco sotto, si accendeva. Ero giovane era quello che entrava sempre per pulire i botti dentro. perché l'uva che, che si raccoglieva il contadino faceva la metà col, col proprietario la metà prendeva il contadino la metà, la metà prendeva il proprietario che la mocchiava tutta quanta qui in la cantina con la sua dopo E voi la potevate vendere? O era per voi tenere, per tenere? Quello, noi altri? Uh -huh. Sì c'era in più se le vendeva pure qualcosa e ma perché in campagna se ne consumava tanto quella volte i lavori che c'era, tanto non bastava allora veniva a comprare qui dopo Che impressione le fa a tornare? Eh, ti i ricordi vecchi Niente. tanto il lavoro nostro stato sempre questo però eh, è stata una cosa un po'... andare via a levare la mezzatria, a levare i contadini, è stata una cosa sbagliata per me. Tanti lavori. Adesso c'è so soltanto i trattori con i mezzi, che ha rovinato tutto. Una volta il contadino quel po che, che faceva il pezzo suo del fiume, dei fossi, delle strade, lo sistemava, se ne era in ordine adesso è tutto abbandonato adesso passa nei colotrince butta tutta la roba dentro i fossi i fossi si chiude dopo i lagamenti i lagamenti perché perché non, è, perché non pulisce non è pulito eh. una volta c'era più cultura un contadino che una persona che ha studiato da 30 anni Il contadino faceva tutto faceva il pane faceva il vino si intendeva delle piante, si intendeva di tutto, del bestiame. La luce non funziona, sì. niente. e questa deve essere finalizzata la grotta. Wow, ma voi le usavate no? Vi servivano? Eh? Voi le usavate le grotte per il vostro lavoro? No, una volta ci mettevo qualche botte di vino per, per l'estate, per loro, per la sua famiglia. E in più è servito da rifugio tempo di guerra. Che pure i letti sono dentro cosa i ferri dei letti ancora che sta mia non c'è qui no eccola qua mi pare vale. mi ricordo sì sì è qui l'altro eccola qua queste collegate con un'altra con un'altra azienda che ha fatto un muro per dividere De Simonetti era l'altra parte. Una croce qui. E... Ma Poi ci diceva per la messa, c'è una specie di cappella. E... Questo è tutto, è scavato sul tuffo, tutto tuffo, non è che c'è il muro, che è.. Qui è chiuso del prima del, no, del 90, 88, 89, 1988, cosa così. Mi pare, non mi ricordo, non lo so. Io, ultimamente Marco venivo a lavorare in cantina io, avevo fatto i lavori fuori. Ancora io ho so buoni rapporti con loro e tante volte ha bisogno fuori di me.